La formazione è uno degli elementi chiave per il COSV ormai da parecchi anni. Per noi la formazione è, è un elemento che ci permette di crescere come organizzazione e quindi eh, ci coinvolge a tutto tondo sia per quanto riguarda lo staff di sede che espatriato. Negli anni scorsi abbiamo avuto occasione di essere accompagnati anche da un consulente esterno attraverso un programma di valutazione dei percorsi formativi interni che ha in primis interessato il personale di sede e quindi poi è stato invece implementato nelle sedi estere in Mozambico e in Libano nel 2017. Nel 2018 invece eh, siamo andati nei Balcani dove insieme allo staff eh, locale di eh, Macedonia e Montenegro abbiamo avuto modo di mh, valutare insieme quello che è eh, lo stato dell'arte della nostra presenza nei due paesi e eh, fare un percorso formativo per il nostro staff affinché fossimo tutti allineati come organizzazione. quindi Crescesse anche internamente il senso di appartenenza al COSV in quanto organizzazione, ma anche ehm, fossimo lineati da un punto di vista di competenze su quelli che sono gli elementi innovativi della cooperazione ad oggi. In particolare il focus principale è stato sul passaggio dall'organizzazione da progetti a programma che ormai ha interessato tutta l'organizzazione, i Balcani è l'ultima area che sta seguendo questo, questo percorso ed è stato quindi importante per noi condividere un percorso eh, con tutto lo staff in un'ottica eh, assolutamente partecipativa. I programmi di formazione quindi hanno per noi da un lato un senso di crescita organizzativa ma anche di crescita delle risorse umane. In questo senso quindi non ci limitiamo a programmi di formazione per il personale appena inserito all'interno dell'organizzazione che dal 2018 realizza anche percorsi di training job, ovvero affiancamento al personale di sede per un periodo che può andare da qualche giorno fino a due settimane in cui si lavora fianco a fianco per poter avere dal un lato una, una conoscenza personale che agevola poi anche i processi lavorativi. Dall'altro invece poi una conoscenza approfondita dei processi, e delle procedure interne che ci permettono di lavorare molto di più sull'accountability che anche questo è per noi un elemento chiave del nostro, del nostro operato. Dall'altro però sono anche dei percorsi di crescita professionale all'interno proprio della nostra organizzazione. Quindi, forti di quella che era la formazione iniziale costruita insieme al, a un consulente esterno, abbiamo rivisto quelli che sono degli obiettivi professionali e personali che eh, ci permettono di fare dei percorsi di autovalutazione e di valutazione condivisa che eh, da un lato ci permettono di crescere come singoli operatori della cooperazione ma dall'altro ci permettono anche di discutere insieme su evoluzioni organizzative che ci interessano e questo ci ha permesso nel 2018 di eh, ragionare e mettere in pratica delle innovazioni per quanto riguarda la nostra organizzazione da un punto di vista di struttura. E questo ha comportato l'introduzione di quelle che noi chiamiamo delle technical units, ovvero delle figure che sono responsabili di alcuni settori per l'area di competenza ma diventano anche dei riferimenti chiave per tutti i colleghi nel mondo e in questo caso specifico eh, abbiamo introdotto due figure una sul monitoring and evaluation e una sull'economia sociale mentre dall'altro in alcune aree specifiche, in questo caso per il Mozambico nel 2018 abbiamo introdotto dei responsabili di settore, che sono specifici proprio per il paese e il contesto di, di, di lavoro, di, di attuale lavoro. Perché questa scelta? Perché lavorando sugli aspetti tecnici e anche settoriali possiamo essere eh, più capaci di leggere e comprendere il contesto in cui lavoriamo, interagire anche con i diversi stakeholder in un modo più eh, professionale e approfondito e quindi riuscire effettivamente in affiancamento a quello che è il nostro eh, lavoro programmatico all'interno delle nostre linee strategiche ad avere effettivamente un impatto all'interno del contesto in cui stiamo lavorando.